Vorrei vedere il mondo che gira senza te Se ti lasciassi adesso, mi chiederei il perché Una stella che brilla insieme ad altre tre E adesso guardi il cielo che ci sei anche te Ed il mio sentiero che ti amo amore te lo dico per davvero Tutte le storie passate per me valgono zero Me ne frego di tutto alzo le mani al cielo E scrivo queste barre sopra la strumentale La dedico a te amore perché sei speciale Bacciamoci sul letto di male, la nostra storia è nata da un caso accidentale. Io ti guardo... La prima cosa che ho, tre mie bici, ogni volta guardo solo il tuo sorriso, sei venuta all'improvviso, ricordo tutto quello che abbiamo condiviso, perché mi fa impazzire, ed è stata complicata niente da dire, dalla bocca un diamo, voglio sentire, un amore appena nato, non può passire perché mi fa impazzire. Imbazzire, facciamo i bagagli, partiamo di fretta. Il mondo è nostro, lì fuori che ci aspetta. La strada dell'amore è bella, ma se è stretta, questa è la montagna ma e tu sei, sei la mia meta. meta. Ti sollevo l'animo senza che mi insisti. Uno sguardo che ti tiene con i miei occhi fissi.